Bentrovati e bentrovate in questo settimo appuntamento, il settimo capitolo del libro Il coraggio di essere se stessi, Emotional Beauty. E in questa puntata uno degli argomenti che a me stanno molto a cuore e che troverete nei contenuti è proprio trovare la libertà di essere, ehm, trovare la propria missione e in base a questo creare un proprio progetto, un progetto personale che deve avere in sé anche la voglia, il coraggio di innovare e di uscire da quelle che sono le nostre abitudini, dalle nostre zone di comfort, da tutto quello che ci siamo costruiti intorno in questa vita, una vita fatta di abitudini, di binari. Ebbene, in questa puntata, attraverso LibriZabetta, parleremo proprio di questo argomento, che trovo terribilmente interessante, quindi non mi rimane altro che augurarvi un buon ascolto. Tornata a casa, per Elisabetta, furono momenti di grande riflessione. Gli esiti dell'incontro svolto a Genova l'avevano particolarmente colpita. Molte furono le sue considerazioni. La più importante riguardava se stessa. Ammise di aver accantonato la sua parte più sensibile, per tenere a bada la paura del fallimento economico, che avrebbe avuto inevitabilmente delle forti ripercussioni negative anche nella sua vita privata. Il rapporto con suo marito si stava purtroppo logorando, Spesso litigavano e questo per lei era motivo di grande frustrazione. Marco avrebbe voluto che una buona volta lei si convincesse di non avere le capacità necessarie per gestire l'istituto. Elisabetta invece non si arrendeva. Voleva farcela a tutti i costi. Grazie a questa prima parte di coaching era riuscita ad essere più lucida. Era pronta a rivedere il suo modo di lavorare e anche e soprattutto di essere. Non mollare mai neanche di un centimetro. Questo era il mantra che si ripeteva. Il secondo appuntamento Trascorse due settimane dall'ultimo incontro parti di buon'ora per raggiungere Elisabetta. Era domenica e avremmo lavorato insieme fino a sera. Giunta a destinazione le mi accosse con un bel sorriso. La trovai molto sollevata, era più serena e piena di voglia di fare. Ebbi l'impressione che il terreno era pronto per la semina. Elisabetta le dissi. In questo appuntamento faremo una cosa molto importante. Determinare il tuo progetto personale. Progetto? Cosa intendi Maurizio? Mi chiese. Intendo un piano grazie al quale chiarirai i tuoi obiettivi, determinerai un allineamento circa chi sei e quello che comunichi, imparerai come fare comprendere al tuo pubblico che sei rispetto ai tuoi competitor unica, differente, credibile, affidabile, innovativa e di qualità. Le parlai soprattutto dell'importanza di un progetto differenziante. E le dissi. Nel nostro mercato l'offerta è ampia, sia in termini numerici che di servizi proposti. Differenziarsi è la parola d'ordine per chi vuole farsi notare. Ricordati Elisabetta, oggi vince solo chi è il più specifico e chi è il più bravo. Approfondi molto il concetto di differenziarsi, che era legato fortemente al coraggio di innovare. E le dissi. Per differenziarsi bisogna avere il coraggio di innovare, a costo di correre il rischio, certe volte, di non essere capiti. Questo è il modo attraverso il quale i più famosi innovatori hanno creato un nuovo mondo e un futuro diverso. Steve Jobs, per esempio, anni fa sconvolse il mercato tecnologico proponendo dapprima l'ettore MP3, l'iPod, e poi lo smartphone, l'odierno iPhone. Allora i suoi detrattori lo definivano solo un visionario, ma il tempo gli diede ragione. Le soluzioni tecnologiche da lui proposte furono talmente innovative che rivoluzionarono il mondo. Oggi con lo smartphone telefonare, come sappiamo tutti, è diventata solo una delle tante opzioni possibili. Grazie a questa innovazione abbiamo la possibilità di ascoltare musica, vedere film, connettersi con il mondo. È importante quindi avere il coraggio di essere diversi irragionevolmente diversi e quindi anche unici e poi continuai a parlare ad Elisabetta spostando l'attenzione sul suo marmo in eccesso e le dissi uno dei miei compiti sottolineai è quello di spingerti ad uscire dalla tua zona di comfort in modo che tu possa scoprire la vera Elisabetta con tutte le sue unicità le raccontai la vicenda che riguardava Michelangelo Michelangelo appena terminato di scolpire una delle sue opere più importanti la pietà rispose in questo modo al suo allievo che gli rivolse questa domanda maestro come hai fatto a creare questo capolavoro lui semplicemente rispose dentro a questo blocco di marmo la scultura esisteva già io ho avuto solo il merito di liberarla dal marmo in eccesso Desideravo che Elisabetta comprendesse bene il significato di questa metafora. E allora giunsi. Per farti capire meglio cosa intendo per marmo in eccesso, ti rivolgerò una domanda che ha solo compito di farti riflettere. Elisabetta, per avere in cambio approvazione, amore e sostentamento, cosa pensavi fosse necessario offrire alle persone? Prima che Elisabetta formulasse la risposta aggiunsi il desiderio di essere amata e di essere apprezzata ti hanno spinto a mostrarti al mondo per quello che credevi fosse necessario, non per quello che in realtà sei. Da questo nasce il tuo falso io, che è un nome, ego. Al termine ego spesso si abbina automaticamente il concetto di egoismo. In realtà non rappresenta quel tipo di stereotipo ma piuttosto la maschera emozionale che indossiamo e che è una sorta di copione che recitiamo. Per usare la metafora del Michelangelo, l'ego rappresenta il marmo in eccesso. La vera Elisabetta è nascosta là sotto. Ora è arrivato il momento di presentarla al mondo, per ciò che è. Questa per me è la vera missione del Beauty Personal Branding. Raccontai a Elisabetta di una mattina quando mi svegliai con una frase in mente. Ciò che ci renderebbe liberi è sapere che non siamo eterni. La sera prima, un mio amico, che ricordo da sempre super attivissimo e in grande salute, mentre era a cena con degli amici fu colto inaspettatamente da un malore che lo mise in pericolo di vita. Da questa vicenda, che mi colpì molto, ne trassi questo insegnamento. Abbiamo un'occasione unica per esprimerci, la nostra vita. A tale proposito voglio citarti alcuni pensieri di grande ispirazione espressi da Marianne Williamson in un suo famoso libro che si intitola Ritorna all'amore. Scrisse non chiedere a Dio di darti una carriera brillante, ma chiedigli di mostrarti lo splendore che è in te. C'è un piano per ognuno di noi e ognuno di noi è prezioso. Se apriamo sempre il nostro cuore, ci muoviamo nella direzione verso cui siamo destinati. Allora i nostri doni emergono da dentro e crescono in modo spontaneo. In questo modo ci realizziamo senza fatica. Dobbiamo fare ciò per cui sentiamo un forte imperativo psicologico ed emotivo. Questo è il nostro punto di forza, la sorgente del nostro splendore. Avere successo significa andare a letto la sera, sapendo che le nostre doti e le nostre capacità sono state impiegate in modo da servire gli altri. Adesso è arrivato il momento di parlare della sua missione della sua idea differenziante. Allora mi alzai dalla poltroncina e la invitai a fare una passeggiata. A volte un cambiamento nella fisiologia aiuta moltissimo a comunicare meglio. Appena fuori dall'istituto, mentre camminavamo, le dissi «Cosa ritieni che tu possa dare di autenticamente tuo nella tua professione?» Cerca con tutta te stessa la risposta a questa domanda perché ti permetterà di esprimere al meglio le tue doti professionali e i tuoi valori umani e spirituali. Significa che finalmente potrai accedere al tuo splendore, scoprendo la tua opera d'arte. Pensa alla tua professione come un'espressione d'amore al servizio dell'umanità. Questo ti difenderà da alcuni tranelli che l'ego ti tenderà. Elisabetta stette tutto il tempo in silenzio e poi mi disse «Tutto quello che mi hai detto mi ha colpito molto e anche in profondità. E ti dico che lo condivido. Vorrei che mi aiutassi, però a tradurlo in aspetti pratici. Certo che lo farò, anzi, lo faremo insieme le risposi, ti guiderò attraverso due domande. La prima, se tu dessi retta al tuo sentire, cosa vorresti offrire alle tue clienti di autenticamente tuo? Lei socchiuse gli occhi, fece dei respiri profondi. E prendendosi il suo giusto tempo, rispose «Aiutarle a conquistare un benessere globale, emozionale, fisico e anche estetico». E io le dissi «Perché? Perché lo faresti?» Elisabetta rispose «Perché io considero le mie clienti prima di tutto delle persone che mi stanno davvero a cuore. Averto in loro spesso un bisogno di aiuto che arriva dal profondo e capisco che devo trovare un nuovo modo». Fino ad oggi ho pensato che potevo aiutarle facendole sentire esteticamente più belle, ma ora sento che voglio, voglio fare qualcosa di più, voglio occuparmi del loro benessere totale, cioè oltre che della bellezza fisica, anche quella emozionale. E qui si introdusse il concetto di, di Emotional Beauty, un concetto bello, nuovo e efficace. E infatti in quel momento ero soddisfatto di come stava procedendo il lavoro ero convinto di aver colto l'intento e la vocazione di elisabetta ora però era necessario che l'aiutasse a dare forma forma e concretezza al tutto per questo motivo le raccontai che un giorno lessi un'asserzione che mi colpì e che diceva bella come quando sei felice non lo sei stata mai in quel frangente riflettendo pensai a un aspetto che ritenevo veramente, no, Importante, cioè che tradizionalmente la bellezza estetica di una persona riguarda l'aspetto esteriore. Esiste però anche una bellezza che va oltre, oltre a quello che l'occhio stima, perché è legata all'aspetto emozionale. Potrebbe essere definita, per esempio, Emotional Beauty. E allora chiese Elisabetta, cosa avverti ascoltandomi parlare di questi argomenti? Le rispose sì mi piacciono mi risuonano effettivamente aggiunse esistono alcune persone che possiedono qualcosa di particolare e questa cosa mi ha sempre incuriosito perché le rende profondamente belle a livello energetico emozionale ma è tutto questo è strano perché magari fisicamente non lo sono così belle e quindi tutto questo va oltre il concetto di bellezza puramente estetica a tale proposito di ti voglio consigliare un film che ritengo che non sia da perdere è un film che ti consiglio di vedere proprio perché parla proprio di questo argomento no? della bellezza emozionale di emotional beauty il titolo è Harold e Maud in questa pellicola eh, dai tratti a volte anche grotteschi eh, la co-protagonista Maud è un'ottantenne dotata indiscutibilmente di una bellezza emozionale strarepante. E Maude, grazie a questa sua personalità, riesce ad affascinare un ragazzo di giovane età, molto più giovane di lei, a tal punto da far nascere tra di loro inaspettatamente un grande amore. E adesso è arrivato un momento importante, quello di trasformare la sua missione in una vera e propria idea differenziante. In termini tecnici, creare la sua Brand Identity. E allora riprese dicendo Ora Elisabetta è il momento di tirare le fila di tutto quello di cui abbiamo parlato. Lavoreremo insieme per fare un'azione di sintesi. Si tratta di redigere la tua Brand Identity. Elisabetta mi chiese, di cosa si tratta? Ti spiego, le dissi. La brand identity rappresenta la spina dorsale del tuo personal branding. Praticamente racchiude in sé i tuoi valori personali, i tuoi valori professionali, la tua missione, le tue intenzioni, tutto quello che ti caratterizza e ti fa diventare unica. Unica a tal punto da essere identificabile ed attrattiva. Quindi i due aspetti fondamentali di cui terremo conto saranno il fatto che appartiene alla linea tipo 4 e l'idea differenziante, cioè Emotional Beauty. Bene, abbiamo terminato anche questo settimo capitolo dove abbiamo visto il progetto di Elisabetta come nasce, come comincia a prendere forma. Ricordiamoci che è importante trarne spunto per quello che può servire a noi, per il nostro progetto, per il nostro futuro. E allora a proposito di progetti di progetto voglio citarvi una massima di Jim Rohn che disse «Se avessi più soldi avrei un progetto migliore». È più corretto dire «Se tu avessi un progetto migliore avresti più soldi» non è l'importo che conta, è il progetto che conta.